Una cosa che credo sia eh, più rilevante è mh, uscire dalle logiche SEO, nel senso che un SEO che rimane adesso solo SEO eh, può davvero, e quindi si racchiude solamente nelle logiche tecniche, eh, solamente nell'ottimizzazione tecnica del sito, rimanendo davvero indietro rispetto al mercato, di, indietro rispetto alle evoluzioni eh, di Google, dell'algoritmo, dei eh, strumenti social, del fenomeno mobile che nel mercato italiano è stravolgente anche nel mercato polacco. Che okay, è molto interessante quindi penso che un seo 2014 deve aprirsi molto la testa nel senso che deve lasciare andare i schemi fissi che forse funzionavano in 2013 2012 eh, quindi ad esempio una fortissima aggregazione del contenuto mirata solo alle parole long tail adesso non volevo dire che aggregazione di contenuto non funziona affatto però bisogna rivederla in funzione del nuovo algoritmo hummingbird bisogna aggregare un contenuto ad esempio quello che sto facendo io più in funzione di concetti e meno in funzione di parole chiave long tail quindi questo è un esempio diciamo di un ragionamento che un SEO deve fare deve aggiornarsi ma deve anche eh, cambiare eh, dei metri e eh, delle logiche con cui si aggiorna e deve aprirsi la testa quindi non guardare solo SEO ma soprattutto focalizzarsi su SEM adesso SEM sta diventando molto più importante che SEO su delle ricerche con cosiddetto intento commerciale e quindi queste ricerche che interessano alla fine a tutti i nostri clienti quindi è importante che SOA integra SEM nella propria attività se non l'ha ancora fatto quindi adwords e anche affiliation B appunto integra anche l'approccio affiliation eh, quindi eh, diciamo ricerca dei siti partner dove può pubblicare link banner quello che poi lo fa anche salire su Google ma in più riporta un traffico aggiuntivo rispetto al traffico organico che sta sempre diminuendo rispetto al traffico SEM e C non si dimentica in funzione del progetto di eh, social e di mobile perché comunque la rivoluzione mobile il fenomeno dove davvero la gente appunto come lo fa già Google cerca per concetti cerca per una parola due non per 5, eh, si sta evolvendo, quindi chi riesce ad essere più bravo a comunicare il concetto e non lo specifico, eh, penso che può eh, contare di essere davvero all'avanguardia nell'anno 2014, grazie.